Pronti a combattere Gormiti qui per vincere Gormiti civili. Chi mi The la is back! Legend Land Land Land Giada? Giada? Ma che sta facendo Giada? Giada! Ma... Forse è meglio che accendo le luci Oh, adesso sì che si ragiona che ci sono le luci accese L'albero, che bello! Giada? Ma... Ma, ma neanche con le luci accese si sveglia Giada, è Lorde Titano che ti parla Lord Electrion! Giada! E svegliati! Che c'è? Stiamo dormendo! Adesso la colpa è mia che ti ho svegliata! Certo! Ma come certo? Giada, siamo in puntata! Siamo in puntata? È già e, ora? È già ora! Sì! Mi spieghi cosa ci fai? Allora, uno, non sei in un campeggio. Due, cosa ci fai mm. dentro al sacco a pelo? Lo so che non sono in un campeggio, questo non è un sacco a pelo, è il pisolone! È così morbido, è così bello! È il così pisolone formido. dei gormiti! Sì! Ma il pisolone è di corazone. c'è di Lord Cat! Sì, non togliermi il cuscino. Mm. Perché tu stai dormendo nel pisolone? Ma perché non c'è della tua taglia? Tu sei troppo grande, non ci sei. Come stavi? non c'è della mia taglia? Mm. Questo è chiaramente della mia taglia, No, Giada. non è vero. Vuoi vedere che ci entro? <ride> non ci riuscirai mai. Vieni qua, guarda, faccio vedere. Io devo dimostrare vediamo. tutto, Giada. Voglio proprio vedere adesso. Oh, guarda. <ride> uh, Ecco qui, guarda, vediamo eh. un po'. Un attimo, ci vuole il tempo che ci vuole. Ecco, no, vedi? Hai tutte le gambe no, fuori? non è vero. Non ci stai. Sono tutte. Non romperlo! Non romperlo! Non lo sto no. rompendo. No. no, Johnny, esci. No. Lo rompi. Guarda. Dai, dobbiamo dare, dobbiamo dare il benvenuto ai nostri amici. Benvenuti. Esci fuori? No, come sappiamo fare noi? Benvenuti alla puntata di Natale del Gormiti Show. Giada, allora spiegami perché stavi dormendo dentro il pisolone dei Gormiti? Eh, perché oggi c'è la puntata di Natale, io non potevo assolutamente perderla E, eh, e poi magari arrivavo in ritardo, allora ho preferito dormire lì eh, e poi, sai, è così comodo Ho capito, uh -huh. però anch'io volevo esserci Eh, ma non ci stavi, era solo per uno Sì, quindi. effettivamente non ci stavo Fidati che è super comodo Giada, mai visto l'albero di Natale? Sì, che bello, hai visto? È, è grandissimo, come quello dell'anno scorso L'anno scorso ed è sempre super gormitico Ma guarda quanti giochi! Ce ne sono tantissimi Sì, sicuramente sono tutti miei Cosa non è vero, sì. Babbo Natale li ha portati anche a me, no. è venuto un pochino prima No, perché tu quest'anno non hai fatto la brava e quindi Babbo eh no. Natale li ha portati soprattutto a me C'è pure il flipper, Eh, è quello, quello è tuo, però il resto, il resto ah, è mio Ah, il resto è, è tuo, sì. ma Giada, ma a proposito di, di giochi e di giocattoli Dove siamo stati qualche settimana fa? Siamo stati alla fiera G Come Giocare, ci siamo divertiti un sacco e vi abbiamo incontrato Esatto, vi facciamo vedere cosa ha combinato, no scherzo Cosa abbiamo combinato durante quella giornata, guardate un po' i video Ragazzi sono alla fiera G come giocare, ho perso Johnny. Qu Questa fiera è gigantesca. Guardate un po' dov'è. Aspettate un attimo. Cosa stai facendo? Giada, non mi disturbare, sto mangiando il, lo zucchero. Ok, questo è... Ma per era... passare, sarebbe, a fare il video? Ah, già Dei nostri amici, perché siamo alla fiera G come giocare! È vero, è vero ragazzi, siamo alla fiera G come giocare! Ragazzi, è siamo... enorme, bellissima! È stupendo, noi ci siamo già stati l'anno scorso, quest'anno ci siamo ancora! E adesso stiamo cercando il nostro stand! Esatto, cerchiamo lo stand dei Gormiti! Eccoci, abbiamo trovato il nostro posticino! Guardate un po' che bello! Allora, fai vedere, fai vedere, fai vedere tutto! Faccio l'area giochi, disegna... Ma, ma, fai vedere, ma fai vedere lì guardate aspetta aspetta vediamo se si vede amici abbiamo appena finito la sfilata è stata bellissima abbiamo sfilato su questo super tappeto certo che la prima sfilata no no questa è la seconda sfilata è vero la seconda sfilata non si scorda mai vero? è vero perché l'anno scorso l'abbiamo fatta esatto. è stato bellissima però non abbiamo avuto tanto tempo di farvela vedere magari dopo riusciamo? Sì. vediamo se riusciamo a fare un video però Giada quanto è bello incontrare i bambini che ci seguono da casa vedere proprio il loro affetto, il loro amore certo, e le vostre la parte più bella di questa di questa fiera è questo che sì, finalmente sì. riusciamo a incontrarvi sì, sì perché poi noi regaliamo sì. qualcosa ai piccini che ci siamo sì. oh. cosa stai facendo? è invocata la lettera Babbo Natale ma se stiamo facendo il video sparisci sempre è mangiare Babbo Natale non potevo non... non mettergli la letterina, dai Babbo Natale a mangiare ora è pranzo? Non è hai essere, finito il pranzo? è là, l'ho visto vabbè l'hai messa la letterina ma Babbo Natale? sì, no, l'ho messa, l'ho messa cosa ma hai richiesto? Eh, non posso dirtelo non immagini bene Immaginate tutti quanti. Hai la visto l'albero allora, di Natale? Che bello che è? Siamo nel backstage, guardate un po'. Che dici se sfilo così? Perché ti Tra sei Però messa... la prossima parata. eh la parata, ho capito, ma perché ti sei messa la coroncina? Per sfilare sì. con la corona, no? Sei ma no sì. Bello! Ma non saluti così! La regina, sei... dei ma è regina dei gormiti! Eh? Ma che regina dei gormiti? Ma tu eri il re? Ma io non sono così. mai stato il re, so. Sì, se aveva se stato... la corona la trova. Eh, perché? Perché sono il campione mondiale eh di. No, e io faccio la Facciamo una cosa, secondo me stai meglio con questo posso? Una corona, no, una, corona. Una, una corona molto più bella. Oh. No. Ma e sono le 4 E c'è la seconda parata. Seconda con parata. Lord Guardate quanto è bello Lord Carrion. Allora, fate una domanda perché c'è Lord Carrion e, e non Lord Titano. Perché Lord Titano era impegnato. No, perché è il migliore Lord Carrion. Non è Noi facciamo la sfilata. Ragazzi, abbiamo appena finito l'intervista con Effi è stato bellissimo no, tu non sei Eppy, tu sei Johnny eh, così detto eh, che abbiamo appena finito l'intervista con Eppy giusto, abbiamo appena finito l'intervista con Eppy ed è eravamo qua però Eppy era qui sì, che bello ed è finita sì, è veramente finita abbiamo fatto tutta una parata certo che è un giorno proprio speciale si sì, eh. vola vola sempre ma noi si vola sempre ci siamo divertiti tantissimo super felice di avervi visto esatto di avervi incontrato un sacco di bambini un sacco di foto non ci avete fatto tantissime domande grazie grazie e noi non sappiamo, esatto, non sappiamo davvero mai come ringraziarvi sì, se non così ma grazie mille grazie. Wow già da rivedere queste immagini eh, mi mette ancora un sacco di emozioni Sì è stata una giornata gourmetica che ricorderò sempre Eh sì anche noi poi l'anno scorso ci siamo già stati e quest'anno siamo stati Sì però ogni volta è come se fosse la prima Davvero. E poi eh, abbiamo anche incontrato un nuovo amico Si chiama Eddie l'unicorno ci ha eh. intervistato e ci ha fatto un sacco di domande E poi con lui abbiamo fatto la baby dance con tutti i bambini a proposito di baby dance. Io avuto la stessa idea. Sì, dato che tutti i bambini si sono divertiti tantissimo, eh sì. mandateci anche voi la vostra baby dance con un bel video proprio a questo indirizzo va, va. e noi la pubblicheremo esatto. nel nostro gormiti. Esatto, basta seguire le istruzioni, mi raccomando, è facilissimo. Da, da, ma a furia di vedere tutti questi giocattoli e tutti i giocattoli alla Fiera G come giocare, mi è venuta voglia di... Mangiare... No? No, già Ma eh, ti piace no, sempre no. mangiare per ma, scusa, ma scusami, ma se ti ho detto che a furia di vedere tutti questi giocattoli eh. qui e in fiera mi è venuta voglia di giocare! Giusto, vero, non ci avevo pensato! Ma sai che mi è venuta tantissima voglia e anche a allora, me di giocare! Do, dobbiamo giocare! Ora è arrivato il momento di raccontare le storie che ci avete mandato Sì però non ve le racconteremo eh, come le avete scritte ma le mettiamo in scena Esatto e vogliamo ricordarvi di mandare le vostre storie a gormitishow.gormiti.com Esatto seguite le istruzioni che è molto molto molto molto molto molto semplice Esatto Allora adesso eh, ci è arrivata la storia di Kevin di 5 anni e Iniziamo, iniziamo dai iniziamo, Allora iniziamo. Perché è una sorta di film vero? Sì è abbastanza complicato Allora la storia inizia così pronta? prontissima vai io adoro le inaugurazioni anche io che bello che Oki ci ha invitato in questa super giornata di festa perché la torre è diventata meca ma è bellissima guardate guarda tutta che c'è Karak. Ciao, ciao, Karak, ciao Karak chiamiamo Oki. Oki Oki Oki dai e eh, staranno, staranno cucinando vero? anche secondo <ride> Aoki! Ma mi sa che non c'è nessuno Eh, uh, Karak, aspetta eh. Prova a chiedere a lui Karak Karak, sono qua Sì? Karak, stai dormendo No, non sto dormendo Ma per caso hai visto Aoki e Trek? Ragazzi, Trek aveva detto che veniva qua, vero? Eh sì, ho detto due ore fa che ero qui Eh, eh, ho capito, ma no, non c'è nessuno Non c'è... Karak, tu, tu per caso... L'hai visto? Visti? No, ragazzi, io in verità aspettavo anch'io Aoki e Trek Carak, è successo qualcosa? È sicuramente successo qualcosa. Senti un po'? <ride> mm. Andiamo a vedere. Ecco, <ride> lasciala andare! Non la lascerò mai andare a okay, adesso con me la porterò ad Arkor direttamente da Lord Voidus e, okay. e la faremo a pezzettini. Non provarci! <ride> Io già sono troppo debole per invocare il mio lord! Mi servono i miei amici! No! Non servono i tuoi amici Sei un perdente track. Non dire così Sì Eccoci Eccoci qua Abbiamo sentito Oki in pericolo oh, Arriviamo ad aiutarti Gred Non hai scampo Lascia andare Oki Ora noi invocheremo il lord No No ragazzi Lasciatemi sì. stare Non è giusto Siete troppi Questo non è uno spirito Ah, ok, ok, ok non, non, voglio, più, eh. non voglio neanche combattere contro Come il te combattere? No, perché lo so che sei troppo forte Ma io ritornerò molto presto Ma se sei andato così Oki, stai bene? Oki, Oki, sì. eravamo... Voleva, voleva rapirmi, voleva molto paura Eravamo molto preoccupati per te, Oki Tutto a posto, davvero, sei sicura? Sì, adesso, adesso per fortuna Siamo tutti insieme Allora, torniamo a fare festa eh, alla torre Sali su, vieni Andiamo Andiamo tutti Eccoci alla torre! Siete riusciti a tornare! Ecco! Eccole, salva! Eh sì, cara, che l'abbiamo salvata dalle grinfie di Gred! Ma adesso è salva e possiamo finalmente fare festa e mangiare! Sì! sì. sì. Ma, ragazzi! Ci sono gli slogbu? <ride> sempre al solito wow Giada ma guarda la torre Mecha <ride> che bella che è Sì, ma è sempre più bella è sempre più verde che poi allora allora no, spostiamo un attimo i nostri personaggi esatto guardiamola bene bene bene allora abbiamo qui i lanciamissili si sì. uh! ho già sparato uno vai con Gred che se lo merita <ride> dopo bellissimo. quello che ha fatto Quello beccato poi apriamo la torre Wow. wow, ci sono anche le scale, vedi per eh salire sì, al di sopra. C'è anche il lumino sì. per allenarsi, poi abbiamo la trappola per intrappolare. Gred, questa volta l'hai fatta grossa. Poi c'è la porta d'ingresso. Poi c'è la porta d'ingresso. E eh, già, c'è anche il fumo, guarda. No, ma che bello! Hai visto? Sì, è bellissimo. Wow, è, è da, da, da quel tocco di magico e misterioso. Sì, davvero. E guarda un pochino cosa c'è qui. Le luci. Basta che si gira e si può scegliere oh. se farla lampeggiare. O accendere e basta. Wow, è proprio verde, verde, verde, meca! Sì, ma è bellissimo. Io adoro eh, bellissimo. questa torre. Forse è ancora più bella di quell'altra, non lo so. Ci devo pensare. Mm, sì, eh. è devo anche pensare. secondo me è forte. E guarda qua. Qua, guarda, io metto le palline, per esempio, riprendo Gred che oggi mi sta super antipatico. Sì, dopo quello che ha fatto. Guardate un po' gli lancio le palline addosso in no, testa. No, poverino, da qui, come dopo poverino? Che aveva lanciato i missili? Anche ma, quello. Allora, sì, lo so che è cattivo. Come però, poverino, sì, lo so che è cattivo. Però ma non che... dico cosa ha combinato? Sì, ma è molto simpatico. A volte, guarda. No, non è che è beccato in testa. In teoria lo do becco Oh, così impari. Così impari. Che è svenuto. Così impari. Allora, già da questa torre è magnifica. Io direi: prima di fare la magia e passare ad altro, Inventiamo un po' una storia di te, va bene? Sì, va bene. Um, allora... Tu fai la magia intanto, io metto i personaggi. Mm, sì, che beh, ho tante cose anche da raccontare. Vai, vai, vai. Johnny, ora è arrivato il momento di fare il laboratorio di Natale. È come l'anno scorso! Esatto! E eh, vai! Invece, Quest'anno quest usiamo sempre i nostri gormiti. Ovvio. Soltanto che facciamo un bel fiocchettino con i nastrini attacchiamo la mollettina e così diventa una bellissima decorazione non ho capito niente forse è meglio che facciamo vedere come sì, si fa Sì, adesso lo facciamo però devi stare super attento a questo laboratorio Già, è no. davvero difficile sono sempre super attento e non faccio mai disastri no, più che altro sai perché? perché abbiamo la colla a caldo ah, ah, attento okay, che okay, ti bruci okay, ok infatti se lo dovete fare dovete far aiutare i vostri genitori con mamma e papà sì perché effettivamente vi potete scottare mm, quindi sì. occhio attenzione ma... allora prima cosa bisogna prendere dei nastrini, sì, si possono io, prendere quanti se ne vogliono. Che io non ho. Ecco allora. Allora sceglilo. io ho scelto il giallo e il verde. Allora, gormiti. Mm, e poi cosa scegli? gormi Gormiti. <ride> ok Voglio grigio. Voglio stare su giallo e, e argento. E argento, cioè grigio e giallo. Ok allora. Non troppo, ma non ti serve tantissimo. Un pezzettino, allora, aspetta, guarda aspetta. Ah, così, guarda più o meno. Deve venirti un bel fiocchettino. Ah, ok, va giallo? Ne già preso tantissimo? No, guarda. va bene, va benissimo. Lo faccio più grande, eh, ma ti viene enorme poi, cioè si vede più, più il fiocco che il gormita. E eh, voglio fare un fiocco gigantesco. Tu, intanto, eh, ce la fai? Sì, ce la faccio. Mm. Eh, Ma poi ti perdi, perdi no, il, il filo. Giada, guardo e ascolto. Mm, sì, voglio proprio vedere. Ok, allora prendiamo i nostri fiocchetti facciamo un bel nodo, maia! Scusa! <ride> Cosa stai facendo? Non l'ho fatto apposto, già da giuro! <ride> Hai fatto cadere tu. No, non è vero! Lascia... E fai così, si srotola! Allora, già dai, gli amici Aspetta. a casa poi non capiscono! Facciamo un nodino al centro, ti conviene raccoglierlo però poi dopo eh! Non così, che si srotola tutto! Ah, facciamo così, lascialo lì! Poi lo prendiamo! Ok! Allora, un bel nodino nodino al centro, poi facciamo un fiocchetto Ah, ne hai fatto ne hai preso troppo vabbè ma fa niente viene sempre un fiocco no? Sì, ma viene gigantesco facciamo un bel fiocchetto dopo scegliamo il nostro gormita ci sei? Mm -hmm. sei rimasto indietro vedi? lo sto facendo già? ci vuole il tempo che ci vuole eh, io ci ho impiegato un attimo allora io tanto vado avanti okay. scegliamo il nostro gormita poi le... Come sei messo? Bene, e... mm, mi male. ok. Prendiamo le nostre mollettine, Sì. il fiocchetto, la mollettina e incolliamo piano, non mm -hmm. No, fiocco. No, aspetta, ecco, così sei arrivato al mio punto. Allora, fiocchetto, mollettina. Nella mollettina mettiamo la colla. Nella molletta? Sì. Ok. C'è anche i brillantini in questa colla. Incolliamo il nostro fiocchetto. Premiamo un pochino così si incolla bene. Ok. Poi, ripassami la colla. Un attimo che mi serve, non vedi? Dai! Perché puoi fare sempre tutto tu? Perché non attacchi così? Giada sto facendo quello che stai dicendo, seguo le tue istruzioni Ok, vediamo alla fine del lavoro come sarà sì, Posso? Sì Ok, dopo aver attaccato il nostro fiocchetto e la molletta Mettiamo la colla sul nostro gormita Sulla schiena oh. ok. Giada certo che potevi portare più Attacchiamo. sola Attacchiamo Sembra che ti lamenti, eh. dai Adesso attacchiamo l'altro lato della mollettina. Tieniamo premuto. Sulla schiena? Sì, sulla schiena. È il punto più comodo. Ed ecco qui il lavoretto. Non è bellissimo, c'è questo bellissimo fiocchetto. Adesso vi faccio vedere anche il mio. Quindi sceglie il colore che si vuole in base al gormita. Sì. La mollettina e così si attacca ai rami dell'albero. Perfetto, adesso vi faccio vedere anche il mio. Ed ecco qui il lavoretto. Noni, Ma cos'è? L'hai legato tutto, poverino. Ma no, non è legato. Messo? È che così rimane appeso. Sì. Ehm... Ma si attacca così. No, non è tanto carino. Dai, fa vedere tu? Eh, guarda, che carino è il mio. Eh, sì, è vero, è molto carino. Facciamo che durante le vacanze, già mi alleno un po'. Forse è meglio, eh. Io, io so, tra l'altro. E anche tu sai che ci sono arrivati dei regalini molto molto speciali che sì. hanno a che fare con un laboratorio. Da una nostra super fan. Esatto, Matilde. Matilde è direttamente dalla Sicilia. Ci ha mandato proprio Vai. questo. Sì. Ha fatto delle scatoline con i nostri nomi, le ha fatte tutte lei a mano. Con neanche i nostri colori preferiti, perché a sì. me l'azzurro piace davvero tutto. Anche a me il rosa e il verde. Apriamo la scatola personalizzata col nome Gianni e con nome e, Giada. E dentro guardate cosa c'è, un bellissimo portachiavi. Esatto, è un piccolo riff. Ehm, ha, ha fatto us... tutta a mano lei praticamente. Esatto. Ci ha con... raccontato con... E' eh, proprio con questo. Con l'uncinetto. Fantastico. Grazie, grazie mille. Quando ci sono arrivati è Eravamo davvero... super emozionati che poi c'era anche un bel disegno e una letterina. C'era anche il disegno, c'era una dedica. Matilde non sappiamo come ringraziarti. Grazie, grazie, grazie. di cuore. Giada? Siamo arrivati alla fine oh. di questa puntata Esatto, siamo arrivati alla fine della prima parte Ci sì. vediamo nella seconda Sempre dedicata al Natale, quindi non dovete assolutamente mancare Continuate a seguirci Ciao Aspetta, aspetta, È Saluta anche lui Ma, quindi... Piano piano le pubblicheremo tutte le mani Esatto e Johnny? Sì Facciamo uno scorpino a questo punto?